Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vediamo un minerale aragonite, un'aragonite illuminata con luci ultraviolette, con la luce di Wood. Qui siamo senza luce di Wood, invece qui il minerale è illuminato con luce ultravioletta. Saluti a tutti voi, al prossimo video.